Allora, oggi ehm, voglio cercare di rispondere eh, a più persone, eh, in particolare ne parlavo con Antonio, che è ormai parte fissa del de mio staff, eh, e riguarda eh, quella sensazione che si percepisce nelle nostre registrazioni di eh, ansia. Eh, io la chiamo ansia perché sono un soggetto ansioso di, quindi, nella vita proprio quindi eh, ho, ho vissuto, eh, ho convissuto per molti anni con questo problema in prima persona eh, quindi la mia ansia, eh, diciamo, nella vita si rifletteva anche nel suonare. Eh, è stato un uh, grosso problema sia in fase di registrazione sia in fase live eccetera quindi ci ho dovuto combattere molto ehm, ma eh, le cose erano due o trovavo il modo per eh, riuscire a suonare rilassato anche di fronte a un esame come poi è capitato eh, o a un, un pubblico vasto eh, parchi grossi oppure smettevo perché era diventato impossibile allora eh, mi ricordo ancora che eh, due piccoli aneddoti poi inizio con la lezione il primo è che ogni volta che salivo sul palco io non so se vi è mai capita capitata questa cosa eh, spero di no però se vi è capitata ditemi così almeno eh, mi sento un po' meno solo <ride> e praticamente salivo sul palco eh, e mi si bloccava e mi si irrigidivano i muscoli a tal punto che io non riuscivo più nemmeno a fare le toniche ero completamente, eh, diciamo tutto teso, tutto intenzione, muscoli, eh, tendini, insomma, eccetera, e facevo veramente fatica, non sembravo nemmeno io, era come se mi avessero messo un, uno strumento in mano per la prima volta, mi succedeva ad ogni live. Eh, altra cosa, il eh, microfono, forse un po' basso. Quando registravo, mi ricordo ancora un mio amico, lei, non so se vedrà mai questo video, eh, dovevo portare un esame, questo qualche anno dopo, il brano Donna Lee di Charlie Parker, eh, versione Pastorius, diciamo. E ero tutto contento perché dopo diversi mesi di, di studio ero riuscito a eh, diciamo, impararmelo tutto sul fretless e a registrarlo. Con Questo amico, ero molto in confidenza, un collega un musicista, e gli mandai subito questa registrazione prima dell'esame per sentire eh, se appunto se lui ci, ci trovava qualche difetto. E la risposta fu: eh, Bravo, perché le note sono tutte al loro posto, sono tutte giuste, ma suoni ansioso si sente che il suono è ansioso, e lì mi ricrollò il mondo addosso perché pensavo ormai eh, di aver risolto quel problema. Andai a riascoltare attentamente la traccia e sentivo che, eh, non so se c'è un termine per spiegare questa cosa, però era come se eh, avessi una, una certa fretta, quindi un'ansia di arrivare alla nota successiva in tempo, quindi si sentiva proprio eh, in, quel, in quel brano, poi anche in altre tracce, ovviamente, ma eh, me ne accorsi, era, era eh, ricorrente, soprattutto quando c'era dei passaggi un po' più complicati, io tendevo a, eh, innanzitutto diciamo, a, a scorciare la durata delle note per arrivare in tempo a quella successiva. Eh, e poi suonavo proprio eh, ripeto, è difficile spiegare questa cosa però eh, la sentivo anch'io questa eh, oddio, questo, questo senso, questa agitazione ecco, nel suonare allora mi misi da capo eh, chiesi consigli vari e diciamo che eh, la parte dei live si è risolta spontaneamente su suon di suonare fortunatamente poi eh, anche crescendo magari il carattere un pochino è cambiato eh, nella vita no, ma nella musica quando suono sono, sono totalmente rilassato eh, nelle registrazioni, quindi eh, anche quando poi feci tutti gli esami eccetera eh, avevo ancora questo problema che in parte, perché non è che io sia la perfezione in parte ho risolto studiando eh, nel modo in cui studiano, eh, faccio sempre riferimento a loro perché è un caso in casa, un caso in casa eh, di una musicista classica, cioè mia moglie che suona la viola, che fa il conservatorio, master, da una vita, e, e il loro metodo di studio, eh, confermato poi da altri amici musicisti classici, è affrontare un brano o un passaggio di un brano o una battuta, quello che è, eh, studiandola nei, mini nei minimi particolari e a volte trascorrendo anche settimane, se non mesi, sullo stesso brano, sulla stessa appunto parte di brano, quello che è. Eh, addirittura mettono in loop proprio tre note, tre quattro note, un passaggio, un colpo d'arco per loro, Uh, è Andato via il video? No, speriamo di no. Uh, quindi ho pre preso spunto da loro e la mia tecnica è questa: con Antonio ora si faceva uh, riferimento. Mi sono permesso di dargli dei consigli perché i miei sono sempre consigli uh, per cercare di, di, di, di aiutare gli altri. Come uh, io apprezzo quando mi vengono dati a me. Uh, se no rimarrei sempre al solito livello invece eh, per fortuna Antonio è una persona che eh, mi chiede consigli proprio perché vuole migliorare, C'ha tanta passione e eh, mi mandò qualche giorno fa una registrazione del brano che se non sbaglio ci feci la cover These are the days of our lives di The Queen eh, quindi la linea di basso di John Deacon e effettivamente nonostante un bellissimo suono e nonostante comunque tutte le note giuste perché aveva fatto la trascrizione senza guardare la mia giustamente, ho fatto un lavoro molto eh, approfondito e molto bello, eh, ho risentito un po' il me di qualche anno fa ovvero sui cambi d'accordo specialmente quindi la linea più o meno fa una leggera perché poi non è un, una cosa così evidente una leggera tendenza a voler arrivare ad esempio da qui e scorciare magari di un che ne so un trentaduesimo l'ultima nota per eh, arrivare diciamo in tempo eh, a quella successiva ora eh, ho fatto questo esempio perché eh, l'ultimo che mi è capitato di Antonio eh, vi volevo far vedere allora qual è il mio metodo eh, per suonare rilassato poi c'è il discorso eh, che lui ha problemi ad esempio eh, a suonare con il click e senza click leggendo una parte e non leggendola c'è queste differenze comunque vediamo una cosa alla volta eh, io ad esempio proprio oggi devo Vediamo se sono tecnologico e riesco a farvelo vedere in tempo reale. Devo registrare un, un midlay per un, per un provino, per dei matrimoni, insomma, eh, lasciamo perdere i dettagli. E l'arrangiamento l'ha fatto un mio amico, il chitarrista, mi ha mandato proprio la parte di basso. Mi Ha detto se ti piace falla così, se non ti piace cambia. però mi sembrava carina e ho deciso di di registrarla proprio come me l'ha scritta lui quindi provo a girare lo schermo dovrebbe essere qui e vedete questa battuta speriamo di non fare casini eh, siamo a una velocità abbastanza sostenuta ora non mi ricordo di preciso quanto però questo passaggio eh, mi ha messo un attimo eh, in difficoltà nel senso che stavo leggendo il brano più o meno a prima vista perché comunque è abbastanza eh, semplice quando sono arrivato qui mi sono fermato ovviamente e registrandola senza prima trovare eh, le mie diteggiature e quindi la mia scioltezza eh, sentivo proprio appunto questa non eh, questo fuoritempo però queste note un po così un po eh... Messi lì eh, in modo superficiale, ecco, diciamo così. Vedete, si, do, si con la legatura, poi la, si, la, fa diesis, mi, do diesis, do naturale, si, la, fa diesis. Allora, andiamo a vedere questo passaggio, utilizziamolo di esempio per farvi vedere come come mi, mi organizzo quando trovo una cosa del genere. Allora, rimetto lo schermo. Sono tornato io? È la prima volta che lo provo, come vediamo cosa succede. Dovrebbe essere eh, questo. Ho guardato prima, non ho ancora studiato oh. e non ho ancora registrato la traccia, quindi ora il chitarrista e mia moglie mi uccideranno, però volevo fare questo video. <ride> allora, divido eh, la battuta in... cioè divido, eh, siamo a quattro quarti, quindi prendo un quarto alla volta. Primo quarto composto da Si, sì, Do no naturale, Si, sì, La. Allora, tolgo innanzitutto la legatura, per il momento, per farla più semplice. Lentamente. E guardo dove... E con che diteggiature, con che dita mi torna meglio suonare, quindi posso fare così, così, così, però vedendo poi le note successive che devo arrivare a un fa diesis basso, è inutile che parto da qui, probabilmente partirò da qui o da qui e mi metto in loop queste quattro note eccetera eccetera e quando ho trovato facendo attenzione anche a con che dito parto con la mano destra posso partire con con il medio o con l'indice quindi ognuno di voi avrà eh, proprio propria preferenza su che dito usare anche della mano destra eh, poi passo al, al secondo quarto che è eh, si sì, la fa diesis mi naturale quindi se vado qui da questo o qui diciamo che mi piace più. Rimetto la legatura, ma l'ho lo scordato. Diciamo che per ora mi piace più questa, quindi metto lì e, e aggiungo una nota anche una nota sola alla volta. Ora sto andando già velocino, ma si può partire lentamente. Do diesis Do naturale Si naturale E La quindi qui probabilmente sfrutterò la corda a vuoto Quindi E chiude sul Fa diesis Quindi o Lo prendo così così, oppure anche, più scomodo, conviene sfruttare La a boto. Qui c'è la difficoltà di fare questo legato con annullare il minimo, quindi dovrò esercitarmi, se scelgo questa posizione, questa riteggiatura, dovrò esercitarmi su questo, e mettendo la mano in non intenzione, quindi molto sciolta, altrimenti non mi verrà mai, quindi le dita devono essere libere, non tese se invece parto di qua lo faccio con indice e medio e mi torna sinceramente meglio ripeto, anche la mano destra essendo un passaggio molto veloce, un fill veloce, eh, bisogna eh, stare a, mo, farci molta attenzione, perché ci sono anche salti, eh, si parte da, dal solo e si arriva alla corda di me. le difficoltà quindi saranno l'inizio di questo cromatismo scegliere che diteggiatura fare anche per il cromatismo, se spostarmi con l'indice se fare un altro tipo di movimento, ecco questo è il mio modo di studiare, quindi ora mi metterò qui un'oretta, forse tre, forse fino a domani, finché questo passaggio non mi verrà eh, sciolto anche alla velocità giusta, quindi senza ansia. E senza avere ansia quando in registrazione arriverò a questa battuta devo arrivarci talmente sicuro e talmente convinto che eh, non avrò eh, spero <ride> problemi in fase di registrazione ora è anche vero che su registrazione facciamo ognuno a casa propria quindi anche se ci sto otto ore eh, è uguale, però se dovessi andare invece in uno studio, insomma, sarebbe bene arrivare preparato. Quindi questo è il mio modo per studiare tutto. Eh, consigli eh, dell'ultimo minuto, perché sono andato lunghissimo, sono, ora io ho fatto questo esempio perché è una cosa che mi è capitata oggi, però ad esempio, esempio, esempio, okay, l'italiano mio oggi è qualcosa di meraviglioso. Eh, anche in fase di studio, se eh, ovviamente studiare i brani è sempre ottimo però anche gli esercizi prendiamo ad esempio un arpeggio ecco un si bemolle con la settima maggiore poi la nona undicesima aumentata e la tredicesima si bemolle, Re, Fa, La naturale, Do, Mi naturale e Sol. Anche quando, eh, ad esempio, dovete studiare un arpeggio del genere, che anche qui comporta salti di corda, eh, insomma una certa difficoltà, anche in questo caso io farei troverei innanzitutto la, la posizione più comoda però in questo caso devo arrivare qui al sol alto quindi probabilmente andrò in orizzontale e aumentare poi aggiungere una corda alla volta una nota alla volta scusa stesso per Il senso discendente quindi ragazzi, ragazzi, sono. sono che vi do perché sono eh, cose che vivo anch'io quotidianamente come ho detto ho vissuto per molti anni e eh, quindi spero siano consigli utili eh, ne riparleremo perché è un argomento a cui eh, tengo molto perché appunto l'ho vissuto eh, per molti anni e è stata veramente dura eh, però ora mi fermo se no i miei video diventano eh, film <ride> Di rinnovo l'invito a tutti di inviarmi le vostre richieste di approfondimenti eh, o anche materiale da ascoltare non per eh, perché voglio fare il professorino ci tengo a sottolinearlo ma perché è bello scambiarci eh, idee e suggerimenti a vicenda quindi ripeto le critiche io le accetto sempre e comunque perché voglio migliorare e non smetterò mai di essere così quindi ragazzi un saluto, buona serata e al prossimo video